non ciascuno, non ciascuno, non il Renzo? Siamo? Eh, Secondo palo, Renzo! Tagliala, oh, Renzo! Nooo! Ciao, Ciccio! Ciao, Ciccio! penso, sono di festa, perfetto, perfetto, le quando è possibile, 2-2 2-2 vai sci, buona, buona, che fallo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, Vai, vai, to go to the hospital. I'm going Allora signori, per favore segniamo un fallo cumulativo per il sottino, grazie, un fallo ai rossi, un fallo ai... Siamo rosso lo messi male ah eh? si messi male Nigro, Luciano Siamo messi male 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 No, devi stare, devi fare il controllo e devi tornare! Buona. Oh, Fatti vedere Piero! Prova, oh, prova che non ce l'ha! Bella Piazza! Vedere il Reggio! Fatti vedere il Reg! Salì Luca! Oh, fronteggi, fronteggi! Buona! Oh! stira il ferro! No! Non ti vado a chiudere i posti! No! No! No! No! No!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 Qua. No, no, no, questo è giallo! Questo monendo. è giallo! Che cosa stai Rossimo, Il prossimo guardate, basta Guardate, guardate! Guardate, guardate! Guardate! Guardate! Guardate! Guardate! Guardate! Guardate! Guardate! Guardate! E invece Recuperiamo, eh. Se vuole, se vuole. No, la mano, la butta fuori stai attento. Dove che capolista? Stai attento. No, no. C'è oh. il oh. oh. oh.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 Mozartaru, un ballo popolativo! Pallatonia! in palagonia ciao domenico Salut! Salut! oh vai Salut! Salut! vai Salut! Salut! vai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 Vai vai vai Ragazzi! Ascoltiamo Bravo! Oh, Bravo! Oh, Bravo! Oh, Bravo! Oh. Bravo! Oh, Bravo! Oh. Bravo! Oh, Bravo! Oh. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! sera agli amici di Sortino 5 TV. E stasera commentiamo la, la prima sconfitta in dieci giornate del Città di Sortino. Campo molto ostico per l'ambiente, per il modo di giocare al limite anche del regolamento dei, dei giocatori avversari. E noi nonostante tutto a tre minuti alla fine vincevamo 4 a 2. Quindi posso solo dire grazie ai ragazzi per quello che hanno fatto. E nonostante delle essenze importanti, fra cui il portiere Sebi e, e Giuseppe, insomma, due elementi importanti per la difesa della squadra, che sul 4-2 se difendiamo bene non credo che, che il Palagonia potesse avere ambizione di poter vincere quella partita. E io ritengo che abbiamo fatto bene, soltanto che quello che avevo predicato qualche giorno fa, qualche giocatore provocato cade nel tranello, eh, così non andiamo avanti, anche perché noi in qualsiasi campo ci aspetteranno. Siamo una capolista, anzi oggi non lo siamo più, anche se abbiamo una partita in meno, perché Cavalina ha vinto a Merille e ci ha superato di un punto, eh, lo Schicker ha vinto, quindi lunedì abbiamo una partita molto importante. Ritengo che la squadra si è comportata bene, siamo stati anche un po' sfortunati perché... Prendere due autoreti, insomma, soprattutto nei minuti finali, uno mh, devo dire che l'unico appunto che posso fare alla squadra è quello che è sul 4-2, col portiere di movimento, una, noi sappiamo fare benissimo la difesa a zona perché l'abbiamo fatto per tantissimi anni, fatta male, e lì abbiamo preso il 4 pari e sinceramente mh, già eravamo al 31. esimo non avessimo preso quel gol io credo che la partita poi sarebbe andata verso il pareggio verso la nostra vittoria purtroppo è andata come è andata la squadra ha avuto carattere ha reagito, ha giocato anche se qualcuno purtroppo non riesce ancora e mi riferisco a Francesco non capisce che un giocatore di personalità un giocatore che è conosciuto come uno fra i migliori è normale che sia oggetto di attenzioni fra virgolette della squadra avversaria se non, si, se non si capisce questo, noi dovunque andremo, eh, sanno che abbiamo il tallone d'Achille, che basta provocarci per cadere sempre nei soliti soli, soli tranelli, mh, non faremo molta strada. Io ritengo che siamo attrezzati per vincere il campionato, lo dico tranquillamente. Ritengo che siamo attrezzati per fare bene fino alla fine. Questo campionato, da come sta andando, mh, vedremo, vedremo a Scicli cosa succederà, ma uh, se non ci mettiamo i mezzi diciamo, per non vincerlo, eh, spendiamo la strada al Santo Croce Camerina e allo Sci, che sono secondo me poi le altre squadre più attrezzate. Eh, voglio fare ancora i complimenti ai ragazzi perché comunque, ripeto, in un campo particolare, ripeto, per ambiente, per, eh, per giocatori avversari, tutti smariziati, non era facile fare la partita. A tre minuti dalla fine 4 a 2, questo è il grosso rimpianto. E invece in, in, tre, in quattro minuti abbiamo preso tre gol. Eh, sinceramente è stata una cosa su cui dovremmo riflettere, ma credo che sia solo un problema anche di sfortuna. Finora forse non abbiamo avuto molta sfortuna, anzi forse tipo col Melilli un pizzico di fortuna l'abbiamo avuto in qualche altra partita e oggi l'abbiamo pagata eh, spero che abbiamo diciamo, saldato il nostro debito con la sfortuna e spero che da, da lunedì con lo Scicli possiamo fare meglio rientreranno Giuseppe, purtroppo non sebi abbiamo ancora Luca che è a corto di preparazione perché è stato fuori due mesi quindi ragazzo cercheremo di, di migliorarlo settimana dopo settimana e, e vedremo, ma ci saremo, questo sono convinto che ci saremo eh, sono contento eh, diciamo così, perché ancora una volta i ragazzini ci hanno dato un aiuto. Pietro ha segnato, questo mi ha fatto enorme piacere. Francesco, lo sappiamo, è uno che è gol ne segna raffica, le sta segnando. Deve anche capire ogni tanto che la palla, eh, in alcuni momenti, va passata. Purtroppo, a volte si intestardisce. Ma eh, complimenti a, anche a lui perché è stato parecchio. Eh, diciamo così attenzionato dalla difesa avversaria mantenere i nervi saldi non è facile eh, poi gli altri, Sebi è stato stoico, Lonigro perché ha giocato tutta la partita, si è, si è dannato l'anima eh, portare la croce a cantare non è facile eh, per il resto quelli che hanno giocato mi sono piaciuti eh, ripeto, solo un piccolo appunto la difesa zona sul portiere di momento quella non mi è piaciuta perché noi la sappiamo fare bene eh, i ragazzi la, la, la facciamo da anni, eh, non soltanto sul potere di movimento, la facciamo anche, anche giocando eh, 4 contro 4, quindi quello mi è dispiace, un appunto che, che in quel momento, a 3 minuti dalla fine, la squadra deve stare più attenta. Va bene, purtroppo è andata così, ci prendiamo questa prima sconfitta, eh, c'è un gruppone lì in mezzo eh, in testa volevo dire c'è un gruppone lì in testa ora ci sarà noi, lo Scicli, se Scicli batte, ci batterà lunedì il Camarina, addirittura anche i Galatini perché hanno vinto sono a 20 punti diciamo che in quattro punti ci sono quattro squadre potevamo allungare non ci siamo riusciti ci proveremo la prossima volta ci proveremo già a cominciare da Scicli per il resto un saluto agli amici di Sottino 5 TV